Siamo con Giovanna Lanzino, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, che è venuta qui per assicurarci, per chiarire tutto quello che c'è da fare sul 7.30 che da quest'anno la novità è che è precompilato, si può scaricare online, certo. ognuno di noi ha un suo PIN personale, esatto. però questo PIN dobbiamo chiederlo, a chi chiederlo, allora, ci arriva a casa, come il funziona? Il PIN, Allora, il PIN, precisiamo, che possono essere utilizzate tre chiavi di accesso. Il PIN rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che può essere chiesto online oppure gli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Il PIN, nel primo caso si va sul sito dell'Agenzia delle sito, Entrate, ci sarà un, un, un link sistema insomma. di registrazione, mm. e si forniranno alcuni dati personali che ovviamente sono a conoscenza del solo contribuente e arriverà a casa il PIN. Il secondo caso invece rivolgersi all'Agenzia delle Entrate e, nel caso venga il diretto interessato, il PIN sarà rilasciato immediatamente. Nel questo caso... è un caso che interessa particolarmente, mi scusi se interrompo, sì, dottoressa, sì, però prego. sono tante le persone eh, anziane o anche non anziane che non hanno internet e quindi in questo caso non possono fare nulla online, devono andare nei centri. Devono andare o presso i sostituti d'imposta se prestano assistenza fiscale, presso i CAF o presso i professionisti abilitati. Gli rilasceranno la delega, quindi non avranno la necessità di. Consegnare il PIN perché ripeto, il PIN è assolutamente personale e attraverso la delega rilasciata al CAF o al professionista, il CAF o il professionista potrà scaricare il 730 del contribuente. Allora, noi sono giorni, settimane che leggiamo di tutte queste difficoltà. Lei dice che in realtà il sistema è semplice, perché il è così è tranquilla? Sono... Allora, noi abbiamo testato ancora ieri, abbiamo verificato, abbiamo già ricevuto delle telefonate dei contribuenti che si sono stupiti della semplicità in questo senso. Il contribuente entra sul sito e.it, trova al centro della pagina la possibilità di accedere al modello 730 precompilato, clicca, arriva alla schermata in cui il contribuente inserisce il nome utente che nel caso è il codice fiscale e la password e si trova davanti tutte le informazioni che hanno consentito all'agenzia di compilare il suo 730 precompilato. Queste informazioni arrivano dalle certificazioni uniche eh, rilasciate dai sostituti d'imposta, dalle assicurazioni, dalle banche, dagli enti previdenziali, vengono riportate anche tutte le informazioni relative alle, diciamo, ai fabbricati, alle spese, e agli oneri di eh, durata pluriennale quali le spese di ristrutturazione, il contribuente potrà verificare voce per voce i dati che sono stati inseriti dall'Agenzia delle Entrate, potrà eventualmente modificarlo a partire dal primo di maggio, perché ad esempio per quest'anno le spese sanitarie non sono ancora state inserite e potrà inviarlo, ma ripeto, il percorso è estremamente semplice. Quali sono i tempi? Allora, i tempi sono da ieri è possibile visualizzare il, il proprio modello 730, dal primo di maggio e sino al 7 di luglio è possibile modificarlo e poi inviarlo all'agenzia delle entrate. Quindi il contribuente quest'anno ha la possibilità di non muoversi di casa ed effettuare tutte le operazioni relative all'adempimento fiscale. E vorrei dire un'altra cosa, magari un contribuente può avere un dubbio. Nello stesso sito, accanto al, diciamo, all'istradamento per accedere alla 7.30, c'è anche eh, la possibilità di ottenere tutta una serie di informazioni, informazioni d'assistenza e ci sono tutta una serie di domande frequenti che i contribuenti ci pongono, che vengono man mano aggiornate e quindi magari il contribuente che ha una semplice domanda può e rivolgersi direttamente a quel canale abbiamo assistenza telefonica assistenza di Google Mail assistenza ovviamente negli uffici territoriali bene, ripetiamo una cosa il PIN dunque arriva a casa Al, il spedita. PIN deve essere richiesto, deve online, essere richiesto online, e online e arriva a casa no, oppure negli uffici dell'agenzia delle entrate dell'agenzia dell delle entrate oppure gli uffici dell'agenzia delle entrate e io lo o oppure CAF il CAF non serve il PIN non serve il PIN, benissimo 7,5, io mi sento veramente rassicurato non vedo l'ora di avere a che fare con non il 7,30 sono 30. io che la rassicuro, sarà il Grazie, no, grazie, davvero per aver, grazie. grazie davvero per aver fatto chiarezza su un tema che non è semplice, non è perché è uno scenario eh, un po' rivoluzionario.